Ciao a tutti da ParaFrance e benvenuti in questo video eh, Ieri passando in cartoleria ho notato questo grazioso coltellino E ho detto, perché no? Proviamolo Costa 11 euro, marca francese, la Ghiol E andiamo a fare l'unboxing Ecco qua Eh sì, un portachiavi, un gadget però è veramente molto bello perché questo è legno vero, non è plastica, non è una texture, ma è legno vero. Qua abbiamo anche l'anello per il portachiavi. Vediamo la lama. Veramente piccolo e tascabile. Anche di qua è tutto legno. Questo vediamo degli intarsiati nel ferro appena metta a fuoco la telecamera ecco qua purtroppo non è fatto in Francia ma come notiamo sulla scatola è fatto in Cina ma non è un grosso problema perché questo coltello vi stupirà andiamo alla prova del taglio andiamo a provare il nostro fantastico coltellino la lama e prendiamo il nostro ramo verde come vedete tagliamo senza problemi Certo, non potete pensare di farci a tagliare la legna con questo coltello però una lama è sempre comoda andiamo a provare il nostro laguiole sperando che la pronuncia sia così perché io il francese non lo so ragazzi mi dispiace con, andiamo a provarlo sul rametto molto secco vediamo che ha qualche piccolo problema ma comunque è veramente molto secco Avrei problemi con qualsiasi altro coltello. Per questo coltello è tutto. Se avete un regalo da fare ve lo consiglio assolutamente perché è un ottimo coltellino, un ottimo compagno di escursione ma anche della vita quotidiana. E per questo video è tutto da Para France, ci vediamo alla prossima. Fail completo.